Sinergie 2019, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, 22 novembre Milano. Sono con Nicola Reali di AIM che ha ideato Scanner Immobiliare. Intanto chiedo a Nicola un commento a caldo sull'evento di quest'oggi. È un evento molto interessante, ha messo molto in risalto l'importanza del dato e quindi dell'informazione e soprattutto ha fatto respirare tutta la tecnologia insomma, che, che è presente, che il mercato fornisce a, a supporto degli agenti immobiliari. Allora parlando di tecnologia, so che Scanner può essere di aiuto agli agenti immobiliari. Eh, ci dai qualche pillola così raccontiamo agli agenti che non c'erano come eh, possono essere supportati da Scanner. Scan è un prodotto innovativo che è molto tecnologico in quanto utilizza diciamo, le mappe di Google e con un semplice clic sulla casa riusciamo ad ottenere tutte le informazioni relative a quelle unità immobiliari quindi di un condominio e in più noi abbiamo una filiale a Roma che si occupa di servizi professionali nel mondo immobiliare e quindi riusciamo proprio a a supportare le esigenze informative di tutti gli agenti immobiliari per portarli proprio a un rogito in modo sicuro. Bellissimo. Sito web di Scanner Immobiliare? www.scanner.it Bellissimo. Grazie mille Nicola. A presto. Ciao.